Senza ombra di dubbio il cuscino arreda, da vita al divano un po' spento, un po' di movimento al letto appena rifatto e se come me non temi gli acari e li ami alla follia, ma soprattutto ciò che trovi in commercio non ti soddisfa perché il pois è troppo pois e la tinta unita è troppo tinta unita, puoi sempre realizzartelo da sola con poche cose. Ciao, sono Alessia e ti do il benvenuto nel mio laboratorio e oggi vediamo come realizzare un cuscino, nello specifico questo. Il pannello davanti è sempre realizzato con la tecnica del free motion ma in realtà potete modificarla a vostro piacimento. Il cartamodello lo trovate giù nell'info box e eh, insomma con, eh, con tutta la descrizione. Spero che questo progetto ti piaccia e eh, se ti va lasciami un like e iscriviti al canale. Per realizzare questo cuscino vi occorrerà un semplice tessuto di cotone. Io ho preferito usare la tinta unita, voi vedete voi insomma. Io l'ho scelta bianca perché comunque è più facile da adattare con colori eccetera. Voi vedete, insomma vedete voi, comunque del normalissimo cotone a tinta unita. E poi del tessuto da arredamento. io ho scelto questo qua che è quello che ho usato per eh, i miei altri cuscini e mi piace tantissimo e quindi usiamo del tessuto d'arredamento perché dà un pochino più di forza al nostro cuscino. Come procediamo? Innanzitutto andiamo ad applicare il nostro disegno eh, con la tecnica del free motion. Io non sono stata a farvi il video su come si realizza eh, questa tecnica perché perché ve l'ho già fatta vedere in altri video, comunque non temete, vi lascio nel link eh, qua sopra eh, i video di riferimento, l'avete vista nel video del quadretto e eh, l'avete vista nel video dell'asciughino dove appunto vi parlerò proprio nel meglio nel dettaglio della tecnica del frame motion quindi applicate il vostro disegno andate a ricamare la scritta io l'ho ricamata a mano il disegno vi lascio il link sotto nel box informazioni per accedere al mio blog dove poterlo scaricare e dove appunto riporterò tutte le varie misure eh, per poter realizzare il cuscino quindi una volta fatto il pannello davanti quindi il nostro disegno Cosa facciamo? Io ho fatto un contorno per delimitare, perché questo mi facilita un po' um, con le cuciture, e, per andare dritta, perché uh, il bello dei cuscini è riuscire a fare l'angolo abbastanza decente, a me non sempre riesce, perché spesso e volentieri sono fuori quadra, però vabbè. E cosa andiamo a fare ritagliamo delle strisce le misure le trovate tutte nel cartamodello e tenete conto sul rovescio io mi sono fatta appunto il disegno tenete conto dei margini di eh, cucitura soprattutto non fate come me che si è dimenticata qua di aggiungere un centimetro eh, questo perché perché non andremo a cucire qua su questa linea adesso che cosa eh, dobbiamo fare? Innanzitutto, per tagliare la nostra striscia, voi dovete tener conto della misura del lato del cuscino. Per esempio, questa si riferisce alla base. E quindi, la misura, come vedete, che l'inquadratura. la misura è quella della base del cuscino, a cui ho aggiunto il margine di cucitura e... 5 cm per lato, ho creato questi quadretti e li ho creati su tutte le mie strisce. Vedete perché questi mi aiuteranno a creare l'angolo eh, della parte davanti del cuscino. Non temete, vi spiego come. Adesso partiamo. Quindi tagliate sia per quella del lato lungo che quella del lato corto, secondo le istruzioni che io vi ho lasciato nel cartamodello. Quindi qui tagliamo l'eccesso che non c'entra, andiamo a mettere dritto contro dritto, andiamo a posizionare il nostro, ehm, la nostra striscia, quindi dritto contro dritto, tenete, tenete conto che io non sono una professionista, eh? io vado completamente a caso perché sono autodidatta quindi non me ne vogliono le sarte brave in gamba o quelle che cuciono perché hanno studiato andiamo sotto macchina e andiamo a cucire ovviamente questo è il cuscino secondo Ale <ride> andiamo a cucire lungo la base quindi lasciando libera questa parte dovete cucire questa parte centrale perché quella parte lì poi è quella che utilizzeremo per piegare per fare l'angolo e non serve eh, appunto cucire questo è il risultato ok come vedete è venuto dritto poi dopo avrete facendo in questa maniera eh, ovviamente vi rimarrà più dritto eh, poi la cornice che andremo a fare andiamo a fare lo stesso lavoro su tutti e quattro i lati sugli altri tre lati che ci rimangono ecco il risultato che dovete ottenere è questo allora adesso vediamo se riesco a bloccare l'ambra qua. allora adesso che cosa dovete fare avete due modi per procedere o lo cucite in questa maniera qua, ma a me non piace ma c'è chi lo fa, oppure fate come faccio io, io semplicemente ripiego questa parte qua, la piego in questa maniera e faccio coincidere i due angoli in, in questa maniera qua, ok? In questa Facendo così vi viene un angolo più preciso, dopodiché quando andrete a cucire la parte dietro del cuscino vi viene perfetto, sia ben inteso che questo è il mio metodo, non è il metodo eh, scientifico eh, della sarta italiana, <ride> quindi l'alta sartoria italiana non me ne voglia. O comunque, chi sa cucire, non si arrabbi con me. Io sono autodidatta, quindi non faccio altro che andare al ferro da stiro adesso per appiattire il mio lavoro, stirare bene il mio lavoro in modo da avere una parte piatta, cioè più piatto possibile prima. Magari guardo se devo rifinire tipo qua l'eccesso di stoffa, lo taglio via e vado a stirare bene, bene, bene il mio, eh, la mia parte davanti del cuscino. Dopodiché, sempre col ferro da stivoro, che cosa faccio? Vado a piegare in questa maniera il mio quadratino su se stesso, ok? Da un lato e dall'altro, così sul punto in cui si incrociano adesso vado ad aprirlo poi bene per questo vi ho detto che dovete essere ben precise sul punto in cui si incro incrociano io vado a cucire quindi vuol dire che qui io stirerò in maniera tale da andare poi a fare una cucitura all'interno vado al ferro da stira, è più difficile da spiegare che da dire quindi cosa dovete fare praticamente girate il vostro lavoro Stirate bene, tutto quanto per bene, dopodiché ripiegate questo angolo in questa maniera, tentate magari di farlo coincidere per farlo bello dritto in modo che abbiate st la stessa angolatura per, tutto il, il, il, per tutti gli angoli. Ripiegate anche l'altro, si forma questo incrocio qua. Noi cosa fa faremo? Dobbiamo unire a questo punto questi due, dopodiché, li stirerò da un lato e andiamo a cucirli, ok? And andremo a cucirli qui, seguendo la linea che il ferro da stiro ci eh, avrà calcato. In questa maniera otteniamo l'incrocio perfetto. E voilà. Questo qua è il risultato di, mm, finale. Come vedete, gli angoli sono venuti con l'angolatura giusta usando questo metodo del ferro da stiro. E ehm, a mio avviso è più carino che vedere appunto le cose cucite un po' così. Eh, il metodo del ferro da stiro vi aiuta molto, quindi non so se sia quello corretto per fare gli angoli. Eh. Però a me aiuta, <ride> vedete voi. Va bene, fatto questo, non vi rimane altro che prendere la parte eh, retrostante, dritto contro dritto e andiamo a cucire il perimetro. Questo è un cuscino semplice, senza cerniera, senza apertura, eh, per cui eh, non, ho, non, ho altro da, non, ho, non ho altro da spiegarvi. Quindi... Dritto contro dritto, andate a spilettare o uh, a imbastire lungo il bordo per segnare il perimetro e andate a cucire, ricordandovi di lasciare alla base, per cui qui, lo spazio di una mano, quattro dita, così, in mezzo. Questo spazio vi permetterà di risvoltare la vostra, il vostro cuscino e di andarlo a riempire. Perché sul basso? Perché quando andremo a chiudere non si noterà poi dopo eh, la cucitura a mano. E questo è tutto. Quindi io procedo con la cucitura del perimetro del cuscino e ci vediamo dopo. Ecco qua, eh, il cuscino è terminato. Ho lasciato volutamente l'albero volante come se fosse un palloncino, ma ho aggiunto due bottoni. Per realizzare i fiori ho aggiunto un fiocchettino al micio e, e niente, questo è quanto. Spero davvero che questo progetto vi sia piaciuto. Vi mando un bacio,